Cosa dice l'articolo 5 della Costituzione italiana? L'articolo 5 della nostra Carta Costituzionale, che è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, afferma che la Repubblica una è indivisibile, ma nello stesso tempo promuove le autonomie locali. L'articolo 5 l'articolo dell'unità nazionale, però nello stesso tempo non viene soffocata l'autonomia delle singole amministrazioni locali, viene dato libertà allo Stato e promuove la sua unità indivisibile, ma riconosce allo stesso tempo le autonomie locali.